fatto visivo mh, veramente ampio e diciamo, colpisce, ci guardavamo con, con Fabio perché su, su alcune cose sulla cartellonistica smart e sull'andare su sul territorio a indicare i punti di interesse forse qualcosa abbiamo fatto, ecco eh, adesso il prossimo interlocutore sarà Alberto Montesi che sì. ringrazio di essere qui grazie e chi è Alberto Montesi? Alberto Montesi è il, il, il fondatore e eh, CEO di BikeBee devo dire che eh, prima ti avevo chiesto quella cosa spero che, che ti ricordi di, di provare a chiedere al pubblico eh, per poter far vincere anche diciamo, una, una piccolissima cosa che però è anche utile come, come protomo per quello che dirai e quindi devo chiedere al pubblico eh, in, po in pochi secondi se sa più o meno, e qui vinceranno i tre, i tre fortunati che rispondono, qual è la percentuale di persone che vanno, carabinieri, polizia, vanno dai carabinieri della polizia a dire mi hanno rubato la bicicletta a denunciare il furto della bicicletta, così, random, chi vuole, chi vuole dire qual è questa percentuale coloro che eh, indovineranno la percentuale vinceranno un piccolo sistema di marchiatura della, della bici che si chiama contro i furti ed è il livello base di Mike B per alzata di mano facciamo rispondere 6-7 persone non dico nulla, diciamo dopo 1 si, per siate un po' più eh, non, non, non troppo che si, anche se io Prima di la l'altro slide, cioè se hai verificato che io sono molto vicino. No, sono, che diciamo, sono i dati che vengono presi dalle ricerche, poi quelle ricerche come sono state, come sono state condotte. Esatto, le esatto, le perché dopo ho spiegato qual era la nostra idea. Eh, non so, non volete partecipare, non volete vincere di più. Diciamo che è a doppia cifra. Possiamo anche andarci vicino, dai. Sì, tanto che diciamo che siamo molto vicini. Altri? 20 Beh, i relatori che sono, eh. no, anche i relatori possono... Io ho la bicicletta. Allora, bicicletta, vorresti... Se è la bicicletta vorrei esatto. dire. Se avete uno su cinque, va bene, cioè... Esatto, uno su cinque. Questa è un qualche cosa, naturalmente poi, la presentazione, come sai, lì, devo dire che anche per compagnia che non sono tanto serrato magari fare... cioè, gestire serate come queste, i minuti stanno un po' scappando via, quindi vi pregherei di essere un po' più abili. Però... Eh, allora, a mio avviso, vedendo anche, il mio ruolo è quello anche di parametrare un po' questo interventi sulla realtà sandonatese. Io personalmente conosco molte persone che non vogliono prendere la bicicletta e lasciarla vicino alla metropolitana per un problema basico, cioè il tornare indietro e non trovare la propria bici è qualcosa che a Sandonato cade molto spesso. Ehm, e quindi sì, il furto, per quello che diciamo la realtà di Mike B. Eh, con tutto l'interesse che c'è dietro, perché è veramente è una diciamo, scienza applicata diciamo così, al, a contrastare il furto delle bici, ma è il, non so, a, a volte le, le, le, le diciamo, innovazioni più basiche sono quelle principali. cioè Io che ho certezza di ritrovare la mia bici quando ritorno da, da, dal lavoro o dalla scampagnata o dalla, o dalla gita a Milano, perché i una tesi, vedono la città di Milano come con cui arrivo e però, visto che c'è la metropolitana, non è, non è a San Donato che è a Milano perché la, la dicitura diciamo, San Donato prevede già deportare dentro il comune di Milano però è una cosa fondamentale, cioè il ritrovare le proprie bici e soprattutto eh, il modo in cui questo può essere fatto Quindi adesso ti lascio parlare, però diciamo, questa idea di considerare la bici come uno strumento che deve essere difeso come in comunità della, della propria abitazione o la propria auto Direi che è un passo fondamentale. Sì, allora noi sostanzialmente abbiamo un obiettivo ovviamente in testa, che è quello sostanzialmente di liberare le città dalle macchine o quantomeno ridurre moltissimo il numero delle macchine, quindi rendere città più vivibili, eh, meno inquinate e quindi con diciamo, più, più eh, abitabili anche per, per, per tutta la popolazione e ridurre ovviamente l'impatto sulla salute del cittadino che si oramai sta diventando abbastanza pesante. Ehm, è, ov è ovviamente eh, un, una, un obiettivo ambizioso che passa sicuramente, eh, non è probabilmente l'unico perché ci sono anche altri problemi, ma passa per il frutto. Quindi ci siamo concentrati, almeno io mi sono concentrato, sul trovare una soluzione che potesse in qualche modo una soluzione organica, una soluzione che parta da un punto per arrivare a per, per coprire poi tutta diciamo, la filiera del furto e, e da lì nasce appunto ByteBee um, che sostanzialmente è composta da, um, è, diciamo, è, la soluzione al problema è, è, fa, è composta da una soluzione abbastanza complessa perché deve essere accessibile eh, Accessibile da qualunque device che, abbiamo, che usiamo tutti i giorni quindi computer, ipad eh, cellulare e così via eh, deve essere assolutamente moderno perché ovviamente deve sfruttare e deve poter far leva sulle diciamo, le potenzialità della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione efficace eh, perché appunto come dicevo prima deve Deve seguire il cliente nella sua esperienza dall'acquisto della bicicletta fino al ritrovamento della bicicletta deve essere completo perché deve, deve risolvere effettivamente il, il problema e questo per esempio passa anche tramite accordi con, sul territorio comunque, sì, Questo è un, um, un fatto molto interessante, dopo magari approfondiamo questa visione. E, e ovviamente deve essere diffuso perché possa essere, perché se lo conosci lo eviti no? nel senso può funzionare e deve funzionare anche come un deterrente oltre che come uno strumento per eh, diciamo ritrovare la tua bicicletta e, e o ricongiungerci a cui congiungerti la tua bicicletta. La soluzione passa per, per sostanzialmente proprio in soldoni una, un registro digitale che è consultabile sia da applicazione, sia da, da sito, sia da iPad sia da qualunque altra cosa completo, quindi un registro vero e proprio con tutte le funzionalità c'è anche il passaggio di proprietà che, che al contrario di quello che diciamo, siamo abituati a fare con il passaggio di proprietà si fa in pochi pochi secondi ed è totalmente gratuito um, torno su. è totalmente gratuito, così come il registro stesso è gratuito Um, è accessibile a chiunque perché anche una persona non registrata può consultare c'è un feed, quindi vuol dire una pagina, dove io posso filtrare un po' come si fa su un, un sito di e-commerce per taglia, piuttosto che per tipologia di vestito, piuttosto che per marca io posso filtrare i furti delle biciclette, quindi io posso vedere nella mia zona, in Italia, in una regione eh, in una via posso vedere quante biciclette eh, sono state rubate, di che tipo e, e quando volendo, okay? mm. eh, Ovviamente poi ci sono, a questi vengono associati, associati dei prodotti che sono dei prodotti di marchiatura eh, tre prodotti di marchiatura e un prodotto che è un, un tracker che a differenza di tutti quelli che sono in commercio oggi eh, non usa un GSM, usa una tecnologia IoT Smart City, chiamiamola principale che ovviamente il vantaggio più grosso che dà è il fatto che la batteria, anziché durare 3, 4, 5 giorni, dura 6 mesi. E questo, ovviamente, in caso di furto, dà una garanzia molto più alta di poter ritrovare la bicicletta. Ehm, andando avanti, um, è, allora, ovviamente: noi le biciclette le, come vengono ritrovate? Le vengono ritrovate o tramite il un GPS, quindi un terminale, che abbiamo, eh, un terminale che ha un, un sistema di, di localizzazione, oppure anche eh, tramite il coinvolgimento della, della comunità. Noi ovviamente chi si iscrive gratuitamente si deve scaricare l'app, tramite l'app noi mandiamo notifiche dei furti che succedono a chi sta nelle prossimità della, del punto. Quindi perché? se la bicicletta è marchiata è semplicissimo riconoscerla, nel senso che io posso andare, eh, mi arriva una notifica, vedo, vedo la foto della bicicletta, passeggiando vedo una bicicletta che potrebbe assomigliare a quella che ho visto nella foto, mi avvicino, scannerizzo la bicicletta, se è lei l'applicazione te lo dice, se non è lei. Come amici come prima, nel senso continuo a camminare e vado avanti, se invece la bicicletta che è stata rubata è proprio quella, io posso scrivere direttamente al proprietario della bicicletta e posso mandargli una foto eh, dello stato della bicicletta così lui posti, che possa poi ovviamente fare qualcosa per recuperarla. Questo qualcosa lo facciamo anche noi perché noi abbiamo, abbiamo anche un Customer Service H24 che supporta i clienti che sono nella condizione di poter recuperare la bicicletta comunicando con le forze dell'ordine. Gli accordi sul territorio che sono, ehm, sono, una, una cosa molto, molto, sono molto importanti perché ovviamente sono, è l'ultimo miglio, nel senso che è, quel, è il, diciamo, il pezzo che ti permette di recuperare la bicicletta, ehm, passano per quello che noi chiamiamo, noi diamo sostanzialmente il registro gratuitamente alle amministrazioni locali in white label, che vuol dire personalizzati con i colori della, del, del comune e il comune si prende l'onere di promuoverlo sul territorio, di promuovere la cultura della registrazione ma soprattutto della marchiatura delle biciclette perché una bicicletta registrata ma non marchiata difficilmente può essere ritrovata perché diventa difficile riconoscere la bicicletta crea delle complessità in più che ovviamente le polizie, la polizia municipale come tutte le altre forze dell'ordine non vogliono affrontare perché sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e in più ovviamente spingono le forze locali a utilizzare l'applicazione per riconoscere la bicicletta e ricongiungere la protezione Um, i quattro prodotti sinteticamente sono, sono su quattro prodotti diversi si parte da un prodotto base che è quello che vedete, su, che vedete eh, sulla slide che ha un chiacco codice a vista e che ha delle caratteristiche particolari che è molto difficile da rimuovere per poi arrivare Questo qui per esempio ha le stesse caratteristiche del primo ma lascia un impronto qui sulla bicicletta, quello successivo è un prodotto che protegge diciamo, sostanzialmente tutte le singole componenti della bicicletta, quindi se io ho un, un manubrio uh, piuttosto che delle ruote particolari uh, che mi sono costanti diversi soldi, posso comunque eh, dimostrare quella ruota o quel manubrio. Praticamente questo è un pennarello che una volta usato va a diciamo, rilasciare delle nanocomponenti esatto. che esatto. Eh, diciamo, riportano il codice o il logo spero la di cittadina. Cittadina. Esatto. E questo qui è, è quello che stai e parlando che dura sei mesi e che esatto. viene inserito dentro nel telaio. Esatto. Quindi una scelta senza il codice fiscale. È una scelta senza codice, codice fiscale che è a differenza di quello che viene fatto oggi in Italia, perché ci sono moltissime situazioni dove la bicicletta viene marchiata eh, con il codice fiscale, viene fatto con una macchinetta funzionata con una macchinetta, eh, dove io devo prendere un appuntamento, andare in un ufficio, portare la bicicletta, perdere del tempo, di solito ovviamente sono nelle ore lavorative, non è certo Sicuramente la sera al pranzo piuttosto che il weekend ehm, e quindi non è scalabile, nel senso che si possono fare un certo numero limitato di biciclette al giorno eh, e oltre non si va. Finché il problema rimane limitato a un numero piccolo, cioè se la soluzione diciamo, è montata su un numero piccolo di, di... di biciclette il problema rimane. Quindi noi invece vendiamo prodotti sia online che tramite Ehm, eh, il venditore di biciclette che tramite i produttori direttamente in produzione quindi in OEM sia eventualmente poi nel futuro stiamo lavorando per vendere anche tramite l'assicurazione la cosa diventa un po' molto più organica e molto più diciamo diffusa e probabilmente si arriva molto prima a una soluzione diciamo che abbia un peso per questi sono un po' quelli che sono eh, sì, diciamo che voglio dire, tutto è uno smart quindi le nuove tecnologie dovrebbero essere tramite le link anche per, per potenziare poi questa cosa ecco visto che non ehm, è cioè tanto spazio ma poi ci sono ancora due interventi ecco venendo stasera in un comune come San Donato io non so se tu hai già iniziato diciamo qualche discussione hai detto che hai iniziato a discutere con Milano no come Milano ci parliamo da, da, dall'inizio io sono di Firenze, eh, però, fin dall'inizio abbiamo cominciato a parlare con. Comunità sì, la... Invece, un comune come San Donato, eh, state parlando? Eh, no, no. no, in realtà, devo essere sincero: no. Ok, nel senso, mh, un piccolo suggerimento, parla o, o fai qualcosa perché ti sto dicendo, non so poi come com andare avanti, ma è, è un problema. Visto che io credo nella. noi di Netto, crediamo nella soluzione di Bad B. Eh, provaci ecco eh, quindi stasera come sono nati ti diciamo questo c'era un assessore del comune non lo vedo più Bene. e niente io, io ti ringrazio per essere venuto ci ha fatto molto piacere perché è un problema nuovo